Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta morbida cioccolato fondente nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente fuso, nocciole, mandorle, farina di tipo 00, burro fuso, zucchero, uova e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole. le mandorle e le facciamo tritare per 20 secondi da velocità 6 a velocità 10 Mettiamo da parte il freddo, senza lavare il boccale polverizziamo lo zucchero per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. Le facciamo montare per 6 minuti a velocità 5. Aggiungiamo... Le nocciole e le mandorle tritate. La farina. E la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo adesso il burro fuso, il cioccolato fuso ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo del diametro di 20 cm ben imburrato. Cuocere la torta in forno preriscaldato statico a 190 gradi per 25 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta morbida, cioccolato fondente e nocciole. Grazie e alla prossima ricetta!